Va bene, però pubblico o privato il debito è sempre un problema. Stato, famiglie, aziende dovrebbero pareggiare sempre le entrate e le uscite. Sì, ma il debito pubblico italiano è esploso per colpa della spesa pubblica improduttiva, quindi è un debito intrinsecamente cattivo. Sarà, ma noi non possiamo comunque permetterci un debito pubblico, grande o piccolo che sia, perché siamo inaffidabili. Va bene, però resta il fatto che noi siamo poco produttivi perché la spesa pubblica sottrae risorse all'economia. Sicuro? Comunque l'euro ci ha difeso. La lira svalutata avrebbe fatto esplodere i costi delle materie prime condannandoci all'iperinflazione. Beh, però per competere con i paesi emergenti ci occorre una valuta forte. Va bene, va bene, ho capito, una valuta forte non aiuta a competere, d'accordo, però a tiri i capitali, pensa al Franco svizzero, al dollaro, se l'euro diventasse come il dollaro non avremmo difficoltà ad approvvigionarci di materie prime, ci basterebbe stampare euro per comprarle, senza contare che tutti vorrebbero prestarci soldi come fanno con gli Stati Uniti, perché i titoli denominati in euro diventerebbero un investimento rifugio come lo sono stati per tanto tempo i buoni del tesoro USA, ecco cosa fa paura gli USA ed ecco perché ci hanno scatenato contro i mercati, per distruggere un pericoloso concorrente. D'accordo, ammettiamo che l'euro non ci aiuti a competere, però ci dà stabilità e poi questo non scalfisce la sostanza del problema. Cioè che l'euro con la crisi non c'entra, noi viviamo sempre peggio perché i paesi emergenti vivono sempre meglio. Appunto, vedi, loro hanno cominciato a correre di più perché ci hanno sottratto risorse con la concorrenza sleale, monete sottovalutate, violazioni di marchi e brevetti e soprattutto dei diritti umani dei lavoratori. Loro si arricchiscono e noi andiamo in deficit e perdiamo reddito e posti di lavoro. Rimane il fatto che senza euro saremmo finiti come l'Argentina, la speculazione ci avrebbe spriciolato. Ti ricordi la nostra ligretta che fine ha fatto nel 92? La speculazione ne ha fatto un solo boccone.